Dovrei avere paura. Di porco porco dio. Man sì, praticamente hanno detto che qui ci sono fantasmi e persone morte in questo posto. Eh, ma io praticamente non ho trovato nulla di tutto ciò. I corpi e le persone non sono mai state ritrovate. Eh, vengo dalla Russia per investigare su cosa è successo. Ovviamente vedere se i rumors vuol dire le voci di corridoio sono vere. E trovare delle prove di, di ciò. Need to explore this camp Bene Un gioco horror Che inizia di mattina Questa mi è veramente nuova Questa mi è nuova Anche perché Se ricordate bene Per chi ha seguito The Dark Occult È iniziato Tutto di giorno Ok Il primo step Per il resto Tutto buio Buio buio costante Tant'è che poi Quando incontrammo Il livello In cui era mattina era quasi una sensazione di pace, di calma, di tranquillità Che poi ci ha fottuto, se ricordate bene, dopo poi, dopo la sensazione di tranquillità E quindi il fatto che ora sia mattina Dà quella sensazione di essere comfort, no? Di essere rilassati Ma secondo me è proprio qui che ti fottono ti Posso salvare a random? Eh no Non si può salvare a random Quindi ci saranno spot per salvare come The Dark occult. Non si può salvare ovunque. Oppure sarà checkpoint come locked up? Raga, ve l'ho detto che non mi piace il fatto che siamo a Tina. Perché te lo mettono nel culo senza vasellina. Ho fatto anche la rima. Madonna, senti che rime! Devo mettermi a fare freestyle. Dio porco! Sento le sirene di guerra Sento Che è successo? Lo so io che è successo Ma cos'è? Chernobyl Palese Cos'è? Un phone? Una telecamera? Dizionario Dio porca Molto più inquietante così la Ragazza è scomparsa, è tornata e ha ammazzato tutti coloro che l'hanno bullizz bullizzata. E il suo spirito compare in, nel bagno, o una full moon, praticamente nella luna piena. Candele, chi sono questi, Cioè, io qua, io devo dormire qui. Posso prepararmi per la notte. sei un pazzo in culo. Notte 1. Prima notte. Pronto? Chi è? Ti serve la carta igienica? te la do subito. Dove l'ho messa la carta igienica? Dov'è? Eh, magari trovo anche una pistola assieme alla carta igienica. Dov'è? Chi è che ha cagato per terra? Io non ci ho cagato Ah oh, sono dei piccioni Dai tanto non si può morire in sto gioco Dai Dico bene? Non si può morire Non si può morire Perché Dovrei avere paura Oddio, sto sbatigliando dalla paura, Dio cane. Oh. Che che stanno simando? Mattina! Come mi sono trovato qua? Come mi trovo? Cioè, com'è possibile? Devo trovare la mia... Camera c'è qualcuno che ha preso le candele Devo capire cosa sta succedendo di qua Oh It doesn't work need to find the fuse Dall'altra parte Non ho finito di dare un'occhiata Alla camera Che cazzo manca Attento blood Ah non dirmi attento blood Ho capito Ah, mi devo anche inchinare per prendere le cose, capito? Proprio con calma. Perfetto, non è un fatto, io non me l'aspettavo io. Ciao, Jedi, benvenuto. Ok, ora possiamo accendere la luce. Ora succederà qualcos'altro: destra o sinistra? Questa era la parte, no, non sarà solo questa. Figurati. I need to go to bed. It'll be dark soon. Bisogna andare a dormire. Farà notte presto. E allora andiamo a dormire. Mettiamoci sotto le lenzuola in una casa infestata che appena è comparso un demone in faccia. E rimori strani e robe che cantano. Eh, mi raccomando, bravo, dormici. Dormici su che è meglio. Notte 2 Ti credo che ti svegli la notte Che mi puoi dormire Ma poi cazzo Dormi di pomeriggio È ovvio che ti svegli la notte Dio porco e Poi anche se dormissi di sera Non è che poi te vai a dormire eh? Lo sapevo C Ci vado rassegnato Ci vado ma... dormire. <ride> Che ci andavo rassegnato. Devo pigliamo un po' dare, ragazzi. Torno subito. Passiamo la notte se riusciamo a passarla, se no sempre sono un muoio di infarti. Non sto bene, ragazzi. Io sto male lei, lei ancora di più. Eh, certo Basta, voglio finire la notte, vai, saltatemi in faccia Va, vai Anche nei condotti d'aria, vai È bloccata Di porco, di porco, basta, non ne posso più Ancora questo con la maschera antigas gas che sta insimando Posso aprire la luce? No eh? Cioè mi fa lasciare la luce di mattina e non di notte dio cane Proprio frustrante sta cosa C'è qualcosa qui Che non ho preso Calmati Calmati Calmati Calmati Posso saltare E ficcarla dentro? Perché devo ficcarle Ste cose? Bella Ok È successo qualcosa Al cesso Dio porco C'è qualcuno nel cesso Sta pisciando nel lavello Sta pisciando nel lavello Ah, è andata per forza al cesso. E tu che cazzo sei? What is this box? Cos'è questa cassa? Ok. E mo? Fatemi finire immediatamente di giocare a sto gioco. Immediatamente, immediatamente. Ora. Ora. Deve finire ora. Ora deve finire, dio porco, ora. Dio porco deve finire ora. Dio porco deve finire ora. Eh, guarda su. E là. Datemi una sberla in testa, vi su... Forse no Magari no, magari non oggi Dio porco, porco Dio, manovino la padonna Mi sono fatto malissimo al piede, Dio porco, caro, bastardo Dio bastardo Dio porco Ah Ah, oh. Perché io faccio le serate or? raga? ma io, io voglio portare il content. Le serate or, dai, blood. Che, ma che giochi sembra fottone. Dai, ma facciamola questa serata or. Non una, due volte a settimana. Ma ah, che porta content, dai. Sai che dico? Vaffanculo a tutti. Ragazzi, per oggi la mia sanità mentale è terminata. Basta. No, no, no, no, il cazzo. Non lo dico io. Se volete il continuo, voi su YouTube lasciate like, dio Questo Questa magari è la censura. Mentre voi che mi state guardando su Twitch, dio caro. Voglio che condividiate la live perché sabato alle 21 continueremo la serata.